Cari naviganti, bentornati, 51esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora oggi, oggi vi racconto la storia di un film di cui probabilmente non avete mai neanche sentito parlare, ma è un film talmente, la cui genesi è stata talmente bizzarra, assurda per tanti versi, la produzione, il suo sviluppo e la colonna sonora, che assolutamente la storia meritava di essere raccontata. Oggi parliamo del Lucifer Rising. Allora, ci sono almeno tre aspetti di cui vale la pena parlare riguardo a questo film, e sono il regista, la tipologia stessa di film e la colonna sonora. Allora, partiamo dal regista, Kenneth Anger, che è un nome d'arte di Kenneth Engelmeier, eh, regista del 1927, ancora vivo, quindi molto anziano, ma, ma ancora vivo, che è decisamente una figura strana e unica nel, nel panorama... Della filmografia, della filmografia di Hollywood. Già, intanto tenete presente che ha scelto come, come suo cognome Darte Anger, cioè rabbia. E già, questo forse vi fa capire un po' fa capire un po' il soggetto È quindi un, un regista che negli anni 60 e 70 ha anche un certo peso nella scena soprattutto underground, sperimentale del film americano vive comunque diversi anni in, in Francia visita anche l'Italia, insomma ha una vita abbastanza dissoluta e abbastanza, e abbastanza curiosa eh, costellata tra l'altro di aneddoti nessuno dei quali verificati, in genere abbastanza autoreferenziali in cui lui racconta di aver fatto cose mirabolanti di cui però <ride> spesso non c'è tracce quindi insomma non sappiamo esattamente che peso dare, eh, che peso dare al, alle sue parole quello che sappiamo è che lui è fortemente attratto da Lesser Crowley eh, se non sapete chi, è, chi era Crowley, andatevelo a cercare su Google. Ma diciamo in sostanza, comunque, che era un, un occultista vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Insomma, che poi aveva fondato anche una sua, eh, una sua religione. Insomma, e quindi insomma, aveva attirato tutta una serie di, di, di artisti, tra cui uno molto grosso che, che vedremo più avanti. Um, quindi le tematiche occultistiche, o cultiste forse sarebbe più corretto dire, sono sempre presenti nei film di, di Kenneth Anger. Uh, in particolare, lui si era fatto notare, ancora prima che come regista, come scrittore di un libro che si chiamava Hollywood Babilonia, scritto nel 1959 ma poi pubblicato nel 65, in cui lui praticamente eh, raccontava aneddoti anche qui non sempre storicamente verificati, circa la corruzione e, e, come dire, e la perdizione che regnava nel mondo di Hollywood, insomma che non nessuno immagine, naturalmente pensava allora, né tantomeno può pensare oggi, che sia un ambiente come dire, per, per collegiali, per educande, però insomma, ecco, diciamo che lui dipinge tutte le, le persone che fanno parte dello Star System con nomi e cognomi, ecco, eh, insomma, in maniera non particolarmente lusinghiera. Però non dovete pensare a Kenneth Anger come semplicemente un regista un po' sballato, magari strafatto da tutte le droghe che circolavano negli anni 60 e 70, fondamentalmente o, o mezzo matto di cui non avere alcun, uh, alcuna considerazione artistica. Perché comunque è stato un regista che, mh, che ha avuto grossa influenza per loro stessa missione su due grossi, grossissimi registi come Martin Scorsese e David Lynch. Quindi vuol dire insomma, che qualcosa di interessante l'avrà pur fatto. Allora, questo film, Lucifer's Rising, è un film strano come tutti i suoi film sono strani, intanzitutto è un film che dura solo 29 minuti. Eh, non ha dialoghi, ha semplicemente una serie di immagini, di scene, di, di riprese, eh, di, di, di tema vagamente egizio, di, di antico egizio, con delle immagini anche insomma... Eh, strane, eh, um, eh, come dire, molte volte eh, alterna magari appunto l'immagine di una sacerdotessa egizia con un coccodrillo che sta nascendo dall'uovo. Insomma, cosa un po' strana, andatevelo a vedere. Tra l'altro su YouTube lo trovate. Eh, L'ho trovate con una, con una sonora che non è la sua, però il film lo trovate. Se avete la curiosità di vedere e la curiosità di vedere di che cosa stiamo parlando, su YouTube trovate il video. Il film ha una genesi lunghissima, quasi ventennale. Anger comincia a lavorarci agli inizi degli anni 60. e Il film verrà distribuito solo nel 1980. Eh, chi sono gli attori che prendono parte a questo film? Enger stesso, eh, Chris Jagger, fratello del più famoso Mick Jagger, Marianne Faithful, che poi avrà un, una grande carriera um, come cantante fino, fino ai giorni nostri. Jimmy Page, proprio quel Jimmy Page, cioè il chitarrista delle Zeppelin, e tale Bobby Bossolei, che, insomma, come dire, che è la figura, se vogliamo, più interessante per certi furti di vista, anche più esecrabile di questa storia. Allora, Enger comincia a lavorare al film all'inizio degli anni 60. Nel 1966 incontra Bobby Bossolei, che è un ragazzo di 19 anni che ha un gruppo che fa musica psichedelica, gli propone di, far, di partecipare al film come attore e lui accetta di, di, di fare questo ruolo d'attore, anche ribadisco poi in un, in un film senza dialoghi, quindi un film, un, la recitazione se vogliamo non è esattamente... La cosa, più, la cosa più importante, quindi accetta di fare il datore purché il suo, il suo gruppo, eh, che è un gruppo appunto psichedelico, possa, possa scrivere la colonna sonora del film e Enger eh, dice va bene, ok, si può fare, venite a bordo. Tenete, tenete presente che tutte queste produzioni di Enger erano, eh, par, par, erano tutte produzioni a budget sotto zero, insomma, ecco, quindi... Era un po' aiutiamoci, aiutiamoci l'un l'altro insomma eh, Quindi il film è girato nel 1967 Quindi l'anno dopo eh, Enger di, accusa Bossolei di avergli, di avergli rubato buona parte del, del montato del film in realtà Bossolai non avrebbe avuto una ragione specifica per farlo, questo potrebbe essere l'ennesimo racconto campato in aria di che Enger ha fatto nel corso della sua vita, insomma Bossolai semplicemente dirà no, che, non, che il film che era stato girato era quello perché quei pochi finanziamenti che c'erano erano stati esauriti e quindi semplicemente non era mai stato girato nient'altro che quello che ehm, c'era, che che, che insomma. Nel 1968 Bossolei entra a far parte della serata Family di Charles Manson di cui abbiamo parlato anche solo incidentalmente riguardo il film di Chinatown. Vi lascio comunque il link in descrizione, qui sotto se siete su YouTube e qui su se siete su Facebook. Eh, nel 68 quindi entra appunto a far parte del, del gruppo e nel 1969 ai lui eh, commette il primo e anche l'ultimo omicidio per, per contro di Charles Manson, uccidere tale, tale Gary Hinman eh, e eh, viene arrestato praticamente subito ai tempi a, a poco più di 21 anni, eh, viene condannato a morte in California ma per sua forse fortuna Poco dopo la, la condanna a morte la, viene, viene eliminata in California e quindi la sua, la, sua, la sua esecuzione capitale viene tramutata in una pena all'ergastolo. Bossolei quindi finisce in prigione ed è in prigione ancora oggi, dopo quasi 60 anni dall'omicidio. Ehm, e allora Anger si avvicina a Jimmy Page che appunto ha partecipato anche lui condividendo anche lui le, le, molte tematiche occultistiche l'interesse per Lester Crowley e così via ehm, Jimmy Page decide insomma accetta di comporre la colonna sonora e per qualche tempo in realtà per, per qualche anno i due non solo si frequentano ma Um, anger vive a casa, a, casa di, a casa di Jimmy Page eh, usa anche i suoi macchinari per montare il film insomma come dire, in qualche maniera Jimmy Page gli dà una grossa mano dopodiché i rapporti si interrompono ostante il fatto insomma, che, che dei, due, dei due nessuno era particolarmente stabile Jimmy Page in quel periodo faceva un uso smodato di droghe che secondo, che secondo Enger ottundeva, gli ottundevano la mente non, non gli davano l'uscita lucidità necessaria a scrivere la colonna sonora anche perché poi lui scriverà la colonna sonora ma sarà fondamentalmente un, una cosa senza né capo né coda di 25 minuti in cui lui insomma, suona note notte un po' a caso quindi non improvvisando, proprio a caso eh, e praticamente Engel riterrà questa cosa assolutamente inutilizzabile e quindi appunto non la utilizzerà nonostante anche appunto il rapporto che si è interrotto con, con Jimmy Page e qui arriviamo alla parte più insolita del nostro racconto perché a questo punto, abbiamo, noi abbiamo, nella serie delle colonne d'erco abbiamo visto tante volte che i compositori sono stati sostituiti da un compositore A, si è andati a un compositore B. Non ricordo probabilmente, poi sarà successo nella storia del cinema, tutto può succedere, che da un compositore A si sia passato a un compositore B per poi tornare al compositore A. Ecco, questo diciamo come dinamica è più, è più insolita. E quindi cosa succede? Succede che... Eh, Bossuai dal carcere eh, offre a, a Enger di scrivere lui la colonna sonora. Eh, dal carcere, naturalmente, per cui mette su un gruppo che chiama The Freedom Orchestra, eh, ovviamente un nome è un po'... In maniera un po' ironica, l'Orchestra della Libertà, tutta fatta da, da detenuti, e con questa Freedom Orchestra e con il supporto, ovviamente insomma, delle autorità carcerarie, riesce nell'arco non brevissimo di, insomma, di, di, di qualche tempo: parliamo comunque di un paio d'anni. A scrivere questa colonna sonora. Che poi diventerà anche un album che verrà pubblicato, un album di 45 minuti. Da questi 45 minuti Enger ehm, trarrà i 29 minuti che servono per il film, anche perché ribadisco, essendo il film senza dialoghi e senza una vera e propria drammaturgia, senza una vera, quantomeno una, una storia, ecco, se non una drammaturgia non c'è una storia, una storia a seguire, è chiaro che c'è musica dall'inizio alla fine. Eh, tra l'altro, ripeto, questo film lo trovate anche su YouTube, ma lo troverete con un'altra colonna sonora, perché qualcuno boh, ha deciso di di aggiungere la propria musica sono esperimenti strani che si trovano, che si trovano in rete eh, detto questo in, su youtube trovate anche il disco di, di Bossolet se volete ascoltarlo che è un disco di rock psichedelico neanche male, neanche male alla fin fine insomma ecco. eh, diciamo che la particolarità che credo che sia stato l'unico caso eh, nella storia de della musica di una colonna sonora scritta da un ergasturano e registrata in carcere Finisce quindi qui la storia di Lucifer Rising e della sua travagliata storia del suo regista che definire eccentrico è decisamente un eufemismo che comunque è una di quelle figure che come detto ha avuto una sua influenza all'interno di quel mondo anche comunque molto vivo che era sicuramente il mondo sperimentale degli anni 60 e 70. Bene naviganti spero che la puntata vi sia piaciuta se è stato così lasciate un like o iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vediamo alla prossima puntata, non mancate!